buongiorno a tutti sono francesco damato e sono in attesa di collegarmi con il con il libraio eh, rocco pinto eh, da torino oggi aggiungiamo un nuovo tassello ai temi trattati qui a casa la terza Vedendo, cercando di fare un po' il punto con Rocco, con la sua esperienza, eh, quello che sta succedendo anche in uh, libreria. Quindi aspettiamo il uh, collegamento, uh, appena ci chiama uh, cominciamo. Sicuramente anche Rocco um, vorrà associarsi anche per un pensiero per la morte di Luis Sepulveda, che sappiamo è stato uno scrittore, un giornalista, un attivista cileno, morto proprio in conseguenza del coronavirus. Tra le opere di maggior successo ricordiamo appunto il vecchio che leggeva romanzi d'amore pubblicato da Guanda, e storia di una, di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare di Salani. Quest lavoro, da quest'ultimo lavoro è stato anche ricavato un, un bel film di animazione, anche questo ha avuto un notevole successo. Adesso aspetterei Rocco per vedere se riesce a collegarsi per Poter parlare con lui e raccontarci la sua esperienza da Torino che come sappiamo è una città pure che ha sofferto molto del, del contagio del virus aspettiamo qualche minuto dovrebbe collegarsi appena arrivata la richiesta vediamo se parte c'è il segnale ciao Rocco. Ecco come stai ciao che, fa... che fatica bene appena arrivato il corriere eccoci qua bene tu sei in libreria se... la libreria in torino e diciamo sono ufficialmente chiuse non possono esercitare fare vendita al pubblico assolutamente, assolutamente sentivo che hai aperto con Sepulveda. Io dico solo velocemente che questa cosa ha rattristato tutti i librai italiani, non solo italiani. Poi con Torino aveva un rapporto speciale, perché veniva spesso a Torino, ma penso al rapporto che, che aveva con Assemblea Teatro, con lo spettacolo portato in giro dappertutto sulle Rose di Atacama. E penso al, a Enzo Dalò, questo napoletano che si è trasferito a Torino e che ha fatto questo bellissimo film d'animazione eh, straordinario. Quindi il pensiero va eh, a Sepulveda, ma va anche a, va anche a tutte le persone che se ne sono andate eh, in, queste, in questo periodo, e compresa, lo dico con molta fatica, mia cugina che era già malata, ma che il coronavirus l'ha portata via. Ma mh, parliamo di... Di, di, di come sta cambiando tutto in questo, in questo periodo per editori, distributori, eh, librai, bibliotecari quindi eh, ci dobbiamo preparare un mondo nuovo Sì, speriamo migliore, diciamo, almeno quello diciamo, le... Ma io direi migliore, mi, mi legherei a Sepulveda perché nell'introduzione di ehm, Il Vecchio che leggeva romanzi d'amore, lui si rammaricava che aveva perso, proprio mentre lo stavano premiando ad Oviedo, che aveva perso il suo amico Chico Mendes, tragicamente assassinato. E lui da tanto si occupava di ambiente, quindi ha anticipato i tempi, ha fatto cose straordinarie e poi era, era davvero, oltre che un grande scrittore, una bella persona. Sì, sì, no, ma poi ha avuto, era uno degli autori più amati in Italia, cioè forse dove ha avuto anche più successo rispetto ad altri paesi anche europei. E poi la storia la conosciamo, si è trasferito in, in Europa, passando tra Francia, eh, Spagna, Portogallo e poi si è fermato là, la sua vita è finita là purtroppo. Sì Rocco, noi questo che volevamo fare appunto era quello di vedere se c'erano dei segnali, secondo me di sì, eh, per una eh, ripartenza, anche se ancora forse troppo presto per individuare dei segnali, però diciamo io tanto per rompere l'indugi ho visto bene il fatto di dare la possibilità a chi ha voluto riaprire le librerie, a chi ha potuto Uh, soprattutto perché abbiamo situazioni diverse e sensibilità diverse, ma proprio oggettivamente ci sono situazioni diverse tra la Lombardia, il Piemonte o la stessa Puglia o la stessa Basilicata o uh, il Lazio, dove appunto sappiamo per il Lazio partiranno da lunedì prossimo uh, l'apertura delle librerie. Però volevo spendere due parole per, per te, anche se ci conosciamo da molto tempo. Diciamo, quando si parla di Rocco Pinto si parla de, sempre, anche nell'ultima eh, intervista che ho visto fatta da Culicchia eh, sulla stampa di qualche giorno fa, si definiva sempre Rocco Pinto come il libraio vulcanico No, io avrei definito se non fossero questi tempi Rocco Pinto un libraio eh, virale quasi per la forza di penetrazione che ha e di convincimento, di coinvolgimento sia eh, per idee tue ma anche in collaborazione con gli altri. Eh, gli altri tuoi colleghi e eh, che approfitto eh, per salutarli gli altri tuoi colleghi eh, librai dalla Gang del Pensiero a, alla Gulliver e eh, a, a tante altre eh, che quando vengo a Torino mi fa sempre piacere eh, salutarli alla, mh, quindi era questo in più diciamo eh, così eh, facciamo anche questo tu sei anche autore eh, di questo libro qua No? che eh, mi sembra eh, forse si vede al rovescio ma eh, va bene meglio così c'è anche una ristampa eh, questo libro fuori catalogo storie di libri e di librerie che se io l'ho letto a suo tempo ho rivisto diciamo proprio ieri sera eh, tra i primi racconti che ricordavo, anche perché fa parte anche di una cosa che ti volevo chiedere, ma lo vediamo dopo, sono 11 racconti più un, un, una chiusa finale del, del libro. Niente, volevo appunto eh, sapere cosa stai facendo, cosa eh, fai tu in particolare o altri tuoi colleghi eh, lì a Torino in, questa, in questo momento di apparente calma, dico apparente perché io vedo, leggo, eh, sento eh, i librai anche di zone come Milano ma anche soprattutto Torino che è una squadra veramente eh, diciamo molto affiatata e ognuno con, nella sua eh, specializzazione eh, nel coinvolgere, a mantenere vivo anche il legame con, il, eh, con i propri lettori. Sappiamo appunto che l'intera filiera editoriale, eh, che è la maggiore industria culturale in Italia, cioè che al limite uno quando parla di eh, librerie, di filiera editoriale immagina sempre autori, al massimo gli editori e le librerie, ma dietro c'è un mondo, ci sono migliaia di persone, dai redattori ai grafici alle tipografie, ai servizi di logistica, ai promotori che girano tutto il territorio nazionale, ci, a, a, ai corrieri che vanno avanti e dietro e penso che un ruolo l'abbiano giocato anche in questo periodo di chiusura forzata eh, delle, delle librerie. E mi sembra che anche in questa occasione molti librai abbiano eh, reagito a una situazione così nuova e insidiosa con una certa eh, creatività, con un certo slancio, cercando di eh, far funzionare e di mettere a frutto anche le nuove tecnologie come stiamo facendo noi oggi con un semplice cellulare. Stiamo uh, facendo questo dialogo in diretta uh, e aperto anche a, um, al pubblico che se vogliono possono fare anche do alcune domande. E io questo appunto volevo uh, uh, appunto chiederti come è organizzata la libreria in questo periodo, in que è da un mese e mezzo che la libreria è chiusa, uh, che, che cosa sta facendo? Beh, intanto volevo salutare tutti. Eh, perché questo stiamo facendo? Io credo di aver cambiato quasi mestiere perché di colpo mi sono trovato dopo una pausa iniziale a, eh, a spedire libri in giro per l'Italia, grazie a questa iniziativa Libri da Sporto. Ma anche ci siamo legati a un'edicola vicino. Abbiamo cercato soprattutto di mantenere il rapporto con il pubblico, quindi rispondendo al telefono ed era questa la cosa che avevamo paura di perdere ma questo lo stanno facendo librai di tutta italia inventandosi tante cose per cui penso solo eh, a torino noi ad esempio abbiamo stretto una collaborazione oltre che con l'edicola con una ragazza arianna che ci ha proposto di abbinare alle torte che portava in giro per la città dei libri abbiamo pensato al nostro borgo borgo perché questa è una libreria di quartiere Abbiamo pensato a Borgo Rossini, dove ha abitato anche per qualche mese Gramsci, abbiamo chiesto alle persone di raccontare adesso il loro borgo, prima, durante, e se andate sul sito della libreria trovate delle storie straordinarie. Quindi non abbiamo venduto, abbiamo cercato un rapporto con la città, con il pubblico, e questa è stata una cosa straordinaria. Ma penso alla libreria Gulliver che ha messo, abbinato i libri alle uova di Pasqua, penso a un'altra libreria la libreria Teres che addirittura ha fatto entrare con le videochiamate i clienti dentro la libreria eh, ma iniziative ne sono sparse in tutta la città penso a chi ha mandato i libri con sorpresa chiedendo qualche indicazione del possibile lettore ma questo lo, lo ha fatto persino la libreria di Barcellona le nuvole eh, quindi siamo diventati siamo arrivati nelle case di... abbiamo spedito tanti libri, ma non li abbiamo spediti come fa il grande fratello soltanto. Li abbiamo anche spesso raccontati, li abbiamo consigliati. Hanno sentito persino la nostra voce. Sentivo che oggi a Torrazza c'era uno sciopero eh, del, de... nella zona del grande fratello. Abbiamo fatto sentire che dietro le librerie ci sono dei progetti eh, ci sono dei percorsi c'è gente che è straordinaria io in questi anni ho conosciuto un sacco di giovani librai eh, che fanno cose belle di cui io dico eh, sono rimasto stupito dalla preparazione e anche dall'abilità nel muoversi sui social io eh, avete visto che ho fatto fatica ho detto quasi quasi pensavo che saltasse tanto ero una volta ero un ludista, ma piano piano mi sto avvicinando mi rendo conto quanto è fondamentale. Certo non, ve, non vediamo l'ora di riaprire, cioè non, noi non abbiamo riaperto in Piemonte perché c'è ancora una situazione molto difficile, ci manca il nostro pubblico, ci manca il calore del nostro pubblico, per cui è fondamentale però partiamo insieme. Io dico una cosa, ci pensavo stamattina, eh, mi piacerebbe che alla riapertura Davvero facessimo qualcosa tutti insieme, non sparpagliati come diceva Totò. Sarebbe bello che ne so che il 3, il 4, quando apriamo ognuno mettesse in vetrina i libri di Selvulvera, ne leggesse una pagina, facessimo anche visto che è mancato in questo periodo questo amico, grande scrittore, un segnale insieme perché anche il fatto spesso che le categorie siano divise, parlo di editori, librai, associazioni, noi dobbiamo, vista la debolezza del nostro settore, lavorare insieme è fondamentale, perché le idee buone si possono mettere in circolo. Se io vedo un libraio di Telese, dico Telese a casa perché c'è Filomena Grimaldi, che fa una cosa buona, perché non posso farla a chi è prima? Questo è un patrimonio comune, le cose buone devono circolare eh, per cui io ritengo che questo momento sia anche una grande opportunità oltre le difficoltà certo non ci fa piacere così di colpo essere sprofondati in un abisso ma dobbiamo perché eh, noi possiamo anche in modo più veloce del grande fratello consegnare pensate in città noi i libri che abbiamo in casa li possiamo consegnare nel giro di poche ore no e magari possono anche parlare con noi e hanno una scelta parlo di torino su tante librerie no si di, sì, di... penso che sia utile mettere a punto anche quello che in questo periodo è stato accumulato diciamo è stato eh, diciamo visto utilizzato se eh, si riuscisse a mettere a punto e ad allargare questo tipo di servizio, che è stato fatto, eh, sicuramente eh, non dico che diventa un'alternativa, ma si aggiunge un altro tassello, si dà un'altra possibilità ai propri lettori di poter scegliere e di poter avere un servizio, come dicevi tu, forse anche migliore o con una qualità più vicino alle loro richieste, cioè non è soltanto il cercare. Sicuramente ci sono la tecnologia come eh, tu accennavi, aiuta... Eh, Ma Francesco, a... ti dico, sto leggendo un messaggio eh, sfatato il falso mito delle librerie che non sanno innovarsi. È vero, sì, è sì. vero. Eh, ci parliamo di più tra colleghi. Una volta ognuno coltivava il suo orticello, adesso l'orticello è di tutti. E per questo riprendo anche questa frase di, eh, che è appena apparsa, bisogna unire le forze. Le forze, le idee... Ma questo tutti insieme, perché gli editori non possono fare le politiche editoriali dalle scrivanie, devono girare, devono incontrare, questa è una cosa che la terza ha fatto, ad esempio, di incontrare i librai eh, e di ragionare con loro. Anche in questo periodo, come sai, tu sei stato uno dei protagonisti, abbiamo fatto e stiamo facendo una serie di incontri, tra autori e librai, utilizzando eh, la nostra eh, ampliando il segnale, ampliando i collegamenti con la nostra piattaforma, un mancuso che incontra la libreria eh, Modus Viventi di Palermo, eh, altre iniziative di, anche di nomi importanti che forse eh, non avrebbero trovato disponibilità in tempo di pace, in tempo di coronavirus, eh, diciamo, sono riusciti ad avere una disponibilità e a incontrare i librai, a scambiare opinioni e anche con i propri lettori. Il martedì prossimo, così approfitto, ci sarà la libreria Rinascita di Ascoli di Piceno collegato con Umberto Bottazzini, e ancora la libreria della montagna il prossimo mercoledì 22 Maurizio Bovo con Enrico Camanni la libreria La Terza a Bari con Giovanni Solimine, cioè ci sono tutti questi, un po' come gli incontri che stiamo facendo noi, però eh, libraio, autore e si scambieranno, eh, si scambieranno idee, eh, parleranno de, anche dei propri libri, ovviamente. E altri, eh, Francesco, volevo senso. leggere un'altra frase che è appena apparsa. Sì, eh, questa crisi ci ha fatto scoprire che la velocità non è tutto. Piuttosto qualità, rapporti umani e buone idee, collaborazione anche con i lettori e lettrici, comunità in divenire. Eh, è vero che i lettori stanno aspettando la, la, la riapertura delle librerie, Lo stia, la stiamo riaspettando anche noi, ma noi davvero dobbiamo ripartire insieme. Questo paese deve ripartire insieme perché non è normale che governo e opposizione in questo momento si facciano la guerra che le associazioni non si capiscano eh, e anche i lettori ci stanno aiutando. Quindi devo dire che eh, io ho avuto delle esperienze, ma non solo io, io ho parlato con un sacco di colleghi, il fatto di ricevere a casa un pacco, eh, di chiamarci, di mandarci la foto, questo è un modo per fare comunità eh, e fare comunità è una cosa essenziale. La tecnologia, io spesso, è una cosa che facevo già prima, senza autore facevamo delle telefonate, spesso con una telefonata si raggiunge un autore e si può chiacchierare, si può interloquire. Certo, ehm, penso a che cosa sarà eh, la ripartenza, penso a tutte le librerie che facevano incontri, rassegne, ma piano piano ne usciamo perché la forza e le idee ci sono. Sì, senz'altro appunto questo era il tema il centrale della, della, del nostro dialogo, era proprio questo di capire come poter, eh, diciamo, eh, ripartire, ripartire e appunto, io ho letto di alcune iniziative, di alcuni librai, una di quelle che abbiamo detto e accennato è quello di, probabilmente, da, quando, da come ne parlavi tu, anche di eh, rafforzare o mantenere vivo anche la consegna a domicilio anche con le librerie aperte essere, potrebbe essere un fattore anche importante perché io penso, al di là dell'apertura delle librerie, sono d'accordissimo con te ovviamente, di partire tutto assieme e di organizzare qualcosa, di studiare una, diciamo che banalmente potremmo chiamare una festa delle, del libro, oppure festa delle librerie, forse sarebbe anche meglio, o dei librai probabilmente, eh, anche questo, eh, mantenere anche. Eh, come dicevo anche questo servizio che in parte ha funzionato ha avuto un certo successo questa esperienza di libri da sport dove hanno fatto oltre 12.000 consegne in poco tempo eh, quindi questo è, è vero che era eh, stato finanziato dai, dai, dagli editori in questa prima fase, però si potrebbe anche fare ancora di più e forse meglio mettendo in rete e consorziando, e l'esperienza di Torino ne è una, diciamo, con un numero, sono circa una ventina da quello che ricordo, forse anche qualcuno in più di librerie che fanno parte del consorzio Colti, no? Che si chiama consorzio... Eh, Colti. Colti. E così no? E quindi questo può essere perché quello può uh, utilizzare quella forma di consorzio per ammortizzare delle spese e dare un servizio a tutti quanti. Ci sono esperienze, appunto, è questo che eh, diciamo dovrebbe essere. Secondo me la, la base, come dicevi tu, io se vedo un'esperienza positiva, eh, io cerco di replicarla se è positiva. Se la vedo di un, da un mio collega, o all'estero, o a, a Bari piuttosto che a Milano. Cioè, eh, se vedo che la cosa funziona, ci provo se a Torino funziona. Questa cosa, anche per me, anche nel, nel mio lavoro, no? Quindi eh, diciamo, potrebbe essere utile ad esempio quello di eh, un'esperienza che avevano cominciato inizialmente anche a Milano qualche anno fa, forse la tecnologia non era ancora adatta, adesso la stavano sperimentando anche a, a Roma, un altro consorzio di librerie, eh, mettendo in comune le giacenze ad esempio, la tecnologia ti può gestire quando uno chiede un libro la giacenza di sapere dov'è oppure organizzare anche un magazzino extra per mettere e per dare una maggiore, avere una maggiore disponibilità anche di qualche titolo che si movimenta eh, meno e quindi a dare la possibilità al cliente che, eh, di prenderlo dalla libreria, viene da Rocco Pinto però sa che la Giacenza, a Torino comunque c'è o che ha la possibilità di riceverlo a casa dopo 24, 48, 72 ore. L'importante è che il servizio funzioni, cioè non è tanto la velocità effettivamente come eh, diceva adesso un ascoltatore. Eh, quindi questi servizi mi sembrano utili eh, da, per far ripartire le librerie. Mi sembrava anche di aver letto, poi ne abbiamo parlato dopo che avevo visto anche perché siamo arrivati sullo, con diciamo, la stessa idea partendo te da libraio, io da eh, responsabile commerciale della casa editrice quello che mh, tu hai chiamato con un bellissimo slogan investire in titoli che cos'è questo investire in titoli eh, che hai lanciato e che poi diciamo purtroppo è caduta la, la connessione adesso vediamo se si ricollega Stavamo entrando nel vivo della discussione anche con dei servizi che eh, avevamo pensato e che rocco assieme anche ad altre librerie, poi si sono associate su librerie di, di Torino, ma poi ho visto anche in altre, adesso sto collegandomi, nuovamente, vediamo se riprendiamo la connessione ecco, mi dice ecco. connessione sì, Rocco, scusami, forse non ho mai sentito le ultime cose, dicevo per la ripartenza abbiamo visto questa cosa dei libri da, da sport, la consegna, sì. so, la possibilità di eh, migliorare anche il servizio, mettendo assieme allora. le giacenze delle librerie trovare delle formule che diano la possibilità anche alle librerie di fare un servizio che è una comodità per molti, per, per molti lettori, il fatto certo. di ricevere il volume a casa, oltre alla velocità, ma c'è anche la comodità. E come ieri seguivo un seminario dell'AIE e ancora una volta ribadivano e si vedevano che il lettore è multicanale. Cioè il lettore diciamo, è, eh, acquista eh, su, in libreria, acquista online, eh, acquista book e così via. Diciamo. Quindi eh, sfruttare anche questa, eh, questa possibilità. Stavo dicendo quell'esperienza che siamo arrivati assieme diciamo, anche a, a pensarla e ad attuarla eh, per quanto riguarda eh, l'altra iniziativa che tu hai chiamato investiamo in titoli investire in titoli che cos'è? vuoi dirci? allora volevo sì, volevo leggere anche i titoli man mano che scorrono il virus sì. è stato il detonatore di tutte le storture ehm, allora investiamo in titoli allora io non ho fatto altro che riprendere una cosa che si faceva in giro per l'Italia che facciamo sempre che è il buono fare dei buoni prepagati. In questo momento le librerie, chi è vicino alle librerie, ha capito che acquistare in anticipo o durante, perché il buono eh, può essere usato anche per le vendite a domicilio, per le consegne, poteva essere una risorsa. Questa cosa l'hanno fatta tante librerie italiane. Io ho usato un titolo, ma non solo io, lo hanno usato anche altri, un'altra libreria del consorzio, penso all'Angolo Manzoni che cos'è cioè, di meglio che investire in titoli sono, sono sicuri no? nessuno ci perde ma tutti ci guadagniamo eh, abbiamo fatto fare un, una bellissima grafica dal nostro amico Antonio Lapone e l'abbiamo lanciata questa cosa sta funzionando come sta funzionando anche da altri colleghi eh, per cui eh, sicuramente la rete si rafforza costruendola, quindi facendo iniziative di questo genere e la risposta è stata bella perché poi non solo hanno fatto il buono ma ci hanno chiesto tanti titoli, ci hanno chiesto tanti consigli per cui sarebbe bello che se qualcuno ha voglia di mandarci qualche, qualche titolo qualche titolo di qualche libro perché io mi sono divertito in questi giorni ad abbinare libri a, a torte o persone che chiamavano per farsi consigliare o anche certe volte ci facciamo consigliare eh, anche noi ma quello che dobbiamo fare in questo momento è fare tesoro di quello che sta capitando in giro per il paese ehm, che ne so qualcuno ha fatto i libri Bond, i no, books appunto, Bond Scusami, ehm, c'è appunto sotto eh, che ci, ci ricordano che potrebbe essere i Bond i Book Bond, eh, eh, diciamo che coincidono quasi anche con, eh, con gli slogan. no? Cioè, eh, Quando ti ho accennato di un'idea su cui eh, volevo lavorare, però, eh, eh, la cosa fondamentale per questa eh, iniziativa eh, era quella di trovare un accordo tra le sigle editoriali, tra l'AIE e l'Ali, la DEI e il SIL, eccetera, eccetera poter fare anche una, una cosa ancora più forte, diciamo, di dare dei buoni a 100 euro, però dando la possibilità di acquistare di più, tipo 130 euro, con tutte le difficoltà che potrebbero esserci, caricando il più, eh, diciamo, quel maggior eh, esborso che sarebbe stato da parte del Libraio, sull'editore per la maggior parte del, della, maggiore, della maggiorazione trovare del, di queste soluzioni per far ripartire e dare liquidità subito alle, alle librerie eh, in questo momento o nei prossimi mesi così come pure un'altra idea era quello di congelare il debito di, eh, di quelle che molte librerie non hanno pagato anche se hanno avuto delle possibilità di allunghi di pagamento di marzo di marzo, aprile, marzo, aprile, maggio e anche giugno e di spalmarle tutto questo debito sui mesi successivi eventualmente Cioè, dare la e nello stesso tempo convincere gli editori a non emettere pagamenti in questo periodo e metterli in un, un periodo a 120, 150, 180 giorni per poter avere la possibilità anche economica cioè all'interno della filiera si trovano le risorse io penso che noi dobbiamo fare questo passo che all'interno delle filiere si devono cominciare a trovare delle risorse e avere più forza assieme a chiedere dei finanziamenti anche esterni diciamo come succede per eh, quello che è stato fatto per lo spettacolo anche in questo momento e non è stato fatto nulla ancora per eh, per l'editoria per, eh, per le librerie Però, francesco consentimi che in questo momento il governo è disponibile a mettere a disposizione delle risorse ma siamo noi che dobbiamo indirizzare e canalizzare e appena stata approvata la legge sul libro ci sono un sacco di, di cose nuove cioè noi non abbiamo neanche potuto davvero eh, apprezzare appieno ne parleremo nei, nei prossimi mesi ma credo che le risorse che andranno investite non andranno sprecate quindi i librai gli editori, tutti dobbiamo mettersi insieme per fare delle proposte. Penso al successo che ha avuto l'app 18 e il buono docente. Magari immaginare una carta eh, dello studente, magari mettere in circolo delle risorse ma con intelligenza, con ricadute su biblioteche, editori e librerie. Ma credo che i librai, da questo punto di vista, non solo i librai, se si mettono assieme, possono davvero fare una piattaforma condivisa con, non con tantissime idee, ma con alcune idee che condividiamo tutti. Sì, anche utilizzando, come già la legge lo prevede, quelle card, solo che c'è un finanziamento minimo, se non sbaglio di un milione, che coprirebbe soltanto 10.000 persone, eh, allargare aumentare il buono, ma anche la stessa, eh, il buono eh, dall'app 18%, rifinanziarla con un maggior importo dando la possibilità di acquistare in particolare i libri e non altri prodotti come allora francesco scusami io tanto ti interrompo perché leggo marinella pomarici finché nella filiera del libro ci sono tante divisioni le vittime saranno proprio le piccole librerie indipendenti a questo proposito te la faccio io una domanda no allora in questi ultimi mesi ehm, le catene, parliamo di catene tantissimi librai indipendenti anche librai molto conosciuti sono diventati ubic no? la prospettiva è che diventiamo tutti ubic o ci sono altre strade riprendendo proprio quello che dice Marinella Pomarici io vorrei continuare a fare questo mestiere cercando perché poi eh, il risultato è quello che conta ognuno inventiva creatività, ognuno può fare quello che vuole ma è importante quello che poi c'è nel cassetto no? Però spesso non si viaggia ad armi pari, eh, per cui adesso c'è una nuova legge. Qual è la prospettiva? Ci saranno, si rafforzeranno le librerie indipendenti o amo, aumenteranno le librerie di catena? Te la faccio io questa domanda. Ah, sai, io ti potrei rispondere, è quello che dicevamo prima, se le librerie, se il consorzio colti riesce a lavorare, è una forza... Eh, che, che non è facilmente battibile, è un, è un pilastro, è una proposta eh, che parte con un, eh, con un numero di librerie, con un assortimento, con una qualità di librai, con una specializzazione che possono sicuramente aspettare di molto i, franci, i francesi per quanto riguarda le librerie o di Mondadori o di UBIC che sono le principali catene eh, presenti in Italia. Sicuramente eh, no, quello che fa UBIC è proprio quello, è quello di eh, associare, dare dei servizi comuni, vedi anche la UBIC l'anno scorso hanno lanciato una app eh, anche loro per poter eh, promuovere, tenere in contatto i propri lettori e così via. Perché, vista l'esperienza che è stata fatta in questo momento, eh, non, non svilupparla, non mettersi assieme e discutere di questo? Io sono disponibile, il mio editore per primo è disponibile a fare questo, cioè non per niente quello che ti raccontavo. Noi da quando è successo il coronavirus e il lavoro in casa editrice è, è duplicato, triplicato, tu vedi contatti con eh, la mattina a casa la terza, il pomeriggio con le librerie, il, alcuni giorni della settimana dedicata anche alle aperture dei festival che ci saranno in autunno. Uno, il festival dell'economia e il festival della salute globale tutti molto seguiti anche perché se vedi i collegamenti, gli interessi che ci sono eh, è una cosa molto importante nel senso che ci crediamo in questo ci crediamo che senza fare le guerre ma avanzando delle proposte avendo un progetto Diciamo: questo è, è sempre stato il, il mio chiodo fisso è quello di avere delle librerie con dei progetti e io penso che queste esperienze, come ci sono le Lim a Milano, eh, Colti a Torino, eh, già eh, unite, diciamo, anche le librerie a Roma, bisogna dare forza, bisogna dare una certa... è caduta di nuovo la linea, mi dispiace, sarà perché ci accaloriamo e quindi si riscalda anche il collegamento e quindi eh, cade eh, così. Va bene, eh, aspetto altri, qualche altro minuto, anche perché noi stiamo eh, praticamente ai limiti, perché eh, quantomeno per salutare assieme a Rocco tutti voi. E aspetto qualche altro minuto perché volevo fare qualche altra domanda, e... però diciamo che anche la tecnologia deve migliorare. Eh, vediamo. Sì, qui qualche altro lettore giustamente mi dice che le biblioteche hanno sempre dei bei progetti, e, è vero, è vero. Anche qui eh, sono... Mi sto ricollegando, adesso dovrebbe partire. Eccomi qua. Scusa, Rocco, io diciamo appunto. Stavo dicendo che siamo proprio nei limiti già del, dell'orario. Volevo fare appunto al altre... facciamo ancora cinque minuti, così non li annoiamo. Sì, sì perché appunto l'altra una delle altre domande che volevo farti era proprio come eh, come. È organizzata la libreria in questo momento per la promozione visto che appunto tu e Eri e come molte librerie indipendenti a Torino e in altre parti d'Italia eh, diciamo sono punti di eh, riferimento anche per presentazioni, incontri eh, anche eh, diciamo in maniera anche diversa rispetto ai classici che si fanno come facciamo in questo periodo e anche nei prossimi mesi come possiamo fare? <ride> Bella domanda. Eh, ognuno di noi si sta arrovellando su questa cosa. Noi abbiamo una piazzetta qua davanti e cercheremo... Quindi avete di... spazio? <ride> no, vai, ehm, sarà complicato. Adesso eh, noi di solito a ottobre facciamo portici di carta. Quest'anno probabilmente se le cose migliorano ci sarà il salone. Bisognerebbe inventarsi una cosa che mette insieme portici e il salone, coinvolgendo un po' tutta la città. Comunque dobbiamo ridisegnare tutto, dobbiamo cambiare tutto eh, e ci stiamo preparando, ci stiamo preparando anche per le uscite nuove, eh, per cui stiamo cercando di capire, perché cambierà la strategia editoriale. Gli editori cercheranno di far uscire solo libri più eh, forti, di, di vendita più certa. Eh, anche noi dobbiamo capire soprattutto la libreria nostra non c'è 200 metri io sono in una libreria che è 80 metri quadrati e spesso eh, restava gente fuori restava gente fuori per cui sarà bello vedere quello che ci inventeremo insieme nei prossimi mesi sono sicuro che capiteranno tante cose belle sperando almeno di riuscire a a, trovarci, a darci appuntamento a Prali, dove facciamo questa rassegna da questo sarebbe il diciottesimo anno, magari lì la facciamo all'aperto, fa... ci inventeremo qualcosa, ma sono sicuro che i librai italiani, gli editori, cioè chi ha voglia di dialogare, i lettori eh, devono trovare insieme la strada per riprendere questo cammino, ma soprattutto per allargare la base dei... Dei lettori, per cui io il, ti faccio questa proposta di chiudere eh, consigliando, eh, magari con un, la ci lasciamo con, con qualche libro. Perché in questo momento la cosa divertente era che agli inizi mi chiamavano dei colleghi per delle scuole: dice che, che, che libro per ragazzi mi vuoi consigliare, per questo, per quell'altro. E noi eravamo chiusi, non facevamo ancora i primi giorni e quindi lavoravamo per altri, ma l'abbiamo fatto volentieri. Ehm, facciamo la nostra parte. Qua vedo scritto, eh, approfittare della chiusura delle scuole per dare libri da leggere ai ragazzi. Eh, lo stiamo facendo, lo stanno facendo tante librerie, ma io vorrei chiudere con un consiglio di un libro molto particolare, che è questo di Eleonora Sottili, senti che vento che è la storia di queste tre donne che restano isolate eh, dopo la piena del, del magra. Eh, restano isolate, si spaventano, ma poi inizia a raccontarsi, si affiatano, per cui la protagonista eh, ha già l'abito da sposa pronta a sposarsi, però è fidanzata con Giacomo, ma pensa a Pietro, la nonna custodisce dei segreti, è un po' come ci siamo trovati noi, no? di colpo da un giorno all'altro ci siamo trovati spiazzati con una pandemia che ha avvolto il mondo intero e speriamo di davvero di tutte le storture che ci sono speriamo di uscirne ehm, meglio migliorati e non peggiorati cioè speriamo di uscire da questa pandemia con un mondo visto la, il sacrificio che c'è stato in vite umane con eh, eh, al, al, almeno con un mondo migliore più lento più riflessivo per questo in apertura ho citato questo rileggetevi perché io ho ripreso i libri di Sepulveda, li ho ripresi me li sono messi qua, mi sento più sicuro e ho presi dalla mia libreria a casa alcuni un po' ingialliti eh, e mi ha fatto pensare proprio questa apertura in cui ricordava l'amico Mendes, così come noi ricordiamo lui e sarebbe bello se riuscissimo, quando riapriamo tutti insieme, a fare un gesto, a leggere una sua pagina, a mettere una sua copertina, una cosa da fare tutti insieme, condivisa. Senz'altro, senz la mia disponibilità è totale. Io posso solo, diciamo, visto che parlavamo sia di ragazzi, ma è un libro che va anche per... Per gli adulti è un libro che uscirà a giugno ed è un libro di Leo Ortolani che si chiama Dinosauri che ce l'hanno fatta, un libro divertente, ironico di Ortolani che è l'autore della saga Ratman che è durata per 30 anni e che adesso si è dedicato attraverso anche altre sue iniziative sulla divulgazione scientifica eh, su questo e, diciamo quest'anno poi particolarmente abbiamo avuto questi, questo volume che uscirà appunto a giugno e l'altro che continuiamo a vendere anche in periodi di co coronavirus che era un successo, avevamo fatto già tre ristampe del volume da regalare a tutti i maschietti come noi, di, eh, bastava chiedere eh, di Emma che è appunto è un libro, anche questo, eh, eh, che è arricchito da dei fumetti, sono dieci storie di femminismo quotidiano. E appunto è, è, è importante. Io penso che adesso, con la ripresa, riprenderà anche questo a viaggiare con l'aiuto dei librai. Comunque, Francesca, leggo un consiglio invece che arriva dalla rete, I miei giorni sul Caucaso. Ah, bene, un altro bene. consiglio la misura del tempo in questi giorni non sono mancati i consigli perché in rete avete visto il successo di tutto addirittura sen si sente il frastuono della rete no? noi stessi abbiamo dal, dal 12 abbiamo messo consigli di lettura ma soprattutto abbiamo cercato di farli fare dai nostri amici lettori ci siamo resi conto che molti di questi consigli sono stati ordini, poi, delle persone che abbiamo portato nelle case. E quindi, dal lettore al lettore, questa cosa mi piace: che un lettore l'ha consigliato e arriva un altro lettore, come si dice per la proprietà transitiva dell'eguaglianza. Rocco, io ricordo anche le tue vetrine, anche di altri librai, ma in particolare da te, le recensioni sui libri di altri lettori. Eh, avevi fatto delle vetrine con le recensioni eh, solo con i consigli di altri lettori, quindi e con tanti piccoli pensieri che raccoglievano quello che aveva colpito eh, la persona che aveva letto quel libro, quindi ricordo perfettamente queste, queste cose, ma dobbiamo fare di più Rocco, dobbiamo fare di più, dobbiamo cercare appunto di rompere questo isolamento di evitare delle, delle fratture degli isolamenti questo è, deve essere il, lo scopo principale tra librai Francesco e... se, se sei d'accordo io chiuderei con ehm, nella speranza di trovarci poi tutti sul lungomare di Bari perché da, da un po' di tempo stiamo pensando di portare l'esperienza di Portisi di Carta sul lungomare di, di Bari e prima o poi ce la faremo ma sicuramente leggevo grazie per... ah, perfetto va bene grazie a te grazie Gra a tutti e ci risentiremo ci rivediamo in casa la terza eh, lunedì prossimo con eh, il dottor eh, giuseppe la terza che dialogherà con cornaglia paolo ferraris che ha fatto un volume che si può scaricare come ebook gratis dal nostro sito e sulle varie anche piattaforme online di un libro un piccolo dizionario di ciò che sappiamo su covid-19 questo vi lascio con questo e ti ringrazio ancora grazie ciao. a voi e a chi a ci ha sì. seguito soprattutto ciao, Altro. ciao. ciao.